Dall'inspiegabile interruzione della trasmissione dell'esecuzione non sono più pervenute informazioni sui soldati americani tenuti prigionieri. Ha dato origine a un blackout generale dei media sulle trattative diplomatiche in corso tra Stati Uniti e Cina. Le autorità hanno confermato l'effettiva possibilità che i mercenari georgiani diffondano notizie false. Nell'eventualità che la Cina sia in qualche modo coinvolta nell'esecuzione ancora da confermare dei soldati americani. Che la crisi si risolva prima che degeneri nella guerra mondiale. Dobbiamo muoverci, Fischer. Dobbiamo dimostrare che Feirong rappresenta una frangia separatista che si oppone al governo cinese. Non posso ancora agire liberamente all'interno dell'ambasciata. Sei autorizzato a usare la forza letale. La quinta libertà vale per tutti. Fei Rong escluso. Non possiamo ucciderlo finché non abbiamo delle prove. Basta con la politica. Questa è guerra. Non possiamo avvicinarci di più. Lambert non vuole spaventare Fei Rong. Andrà tutto liscio. Mi raccomando, agente, non voglio andare in guerra. E se esplode lungo il tragitto? Il colonnello sostiene sia impossibile. Perché mai è tutto a posto? Ma non è stato armato è un dispositivo molto delicato. Però. Zitto sì, e mangia! Partiamo tra pochi minuti. Fisher, ti imbatterai in una quantità spropositata di porte protette da codici e per superarle non possiamo fare affidamento su informazioni in nostro possesso. Dovrai improvvisare. Abbiamo un'idea per le porte con combinazione numerica, prego Grim. La temperatura media nell'ambasciata sarà abbastanza bassa da farti rilevare una differenza di calore sulle tastiere. Vale la pena tentare, per proseguire dobbiamo aprire queste porte. Colonnello, abbiamo cancellato anche gli ultimi moduli di memoria, passiamo ai dischi liti. I got it. I got it. procede? Non so se serviranno. La maggior parte è stata cancellata. Lambert, dai un'occhiata. Dannazione! Ecco che fine aveva fatto l'americcio 239. Solo un secondo, Fisher. Hai un nuovo obiettivo, Fisher. C'è un convoglio di camion all'interno del deposito, nel perimetro dell'ambasciata. Devi assicurarti che non esca mai da lì. So che non disponi di molti esplosivi, ma... Ma qualunque cosa col serbatoio pieno di benzina è come una bomba pronta a esplodere. Devo preoccuparmi delle radiazioni. Le componenti non sono ancora assemblate, non attiverai una reazione nucleare. Qui Kong Feilong! Trasmettere lo stato di allarme rosso a tutte le truppe! Nicolate ci ha abbandonato! Uomini in stato di allerta e convoglio pronto a partire! Liang, Liang, stiamo per partire Andate a patugliare la sala principale Sì, signore Usa il visore infrarossi, Fisher Dovrebbe farti vedere le tracce di calore sulle tastiere Dovresti avere un ordine ufficiale per questo. Non c'è tempo. Devo vedere il convoglio prima che parta. D'accordo, ma solo per questa volta. Mi hao! al comando la richiesta di un cambio qualcuno mi deve sostituire in ricognizione è stato ucciso uno dei nostri Forse un altro gatto Salute. y no Non c'è niente qui! Non c'è niente qui! Forse un altro gatto! Eccellente, Fisher. Quelle testate nucleari non andranno più da nessuna parte. Ora tocca al generale. Sì, si trova con il suo computer nell'ufficio dell'ambasciatore. Peyron ti servirà vivo per accedere ai dati. Secondo Grimm, occorre la scansione della retina. Ho bisogno di aiuto! È chi era questa che c'è quando ti uccidessi! suo Presto! Ho intenzione di spararmi. Non in faccia, però. <ride> tu sei americano. Sei la causa di tutte le mie sofferenze, no? Potresti anche farmi il favore di uccidermi. Ho intenzione di sbloccare i dati sul tuo computer. E tu mi aiuterai. Va all'inferno! Un uomo morto! Non puoi essere costretto a fare niente. Non sei ancora morto. Ti rimane poco da vivere. Ma potrai farlo dignitosamente se ti decidi a collaborare. La mia vita era dolorosa anche prima del tuo arrivo. Fa pure del tuo peggio. Se lo dici tu. Dove è scappato, Nicolazze? Non lo so e non mi importa! Perché essergli leale? Non gli devi niente. È fuggito. Ti ha tradito. Spero che lo trovi e lo ammazzi allora. Ma non so dove sia. uccidimi americano. Farai un favore a entrambi. Ottimo lavoro, Fisher. Quanti suicidi in questa missione? Grim. Come ti sembrano i dati? Convincente. Dimostrano che non c'è alcun legame tra Fei Rong e il governo cinese. Fantastico! Invia i dati più rilevanti ai capi di Stato Maggiore. Li faremo arrivare anche in Cina tramite la CIA. Fisher, qui in Myanmar abbiamo finito. Raggiungi Cohen e vattene via da lì. Vieni. Il fuoco ha piccato il fatto pagato! A cutle passato. è ora che ti parli dell'Arca. Che cos'è? Quello che Nicolazze desidera di più al mondo e quello che ci permetterà di prenderlo. Sappiamo altro? Sappiamo che l'Arca è nascosta nel palazzo presidenziale georgiano e sappiamo che Varlam Cristavi gliela lascerà prendere. Chi è Cristavi? Il nuovo presidente della Georgia, portato al potere dai nostri amici della CIA. Ma è assurdo. Le strategie lasciale a noi. La tua missione primaria in Georgia, Nicolazze Se lo prendiamo, il gioco è finito e i buoni vincono Stavi parlando con Lambert? Già Quanto manca all'atterraggio in Georgia? Non atterriamo, eseguirai un lancio a elo Fantastico Papà, sei tu? Ehi, Sara Che bello sentire la tua voce Stai tornando a casa Alla tv hanno detto che avete sconfitto Nicolazze Non è così semplice Allora non stai tornando No, tesoro presto però un sospiro generale di sollievo adesso che le relazioni diplomatiche tra USA e Cina tornano ad essere amichevoli grazie al tempestivo intervento della CIA e dei servizi segreti cinesi è stato scoperto che era una frange estremista dell'esercito cinese ad appoggiare segretamente la crisi informatica georgiana proclamando una giornata di lutto nazionale per le vittime della crisi informatica georgiana conferma la definitiva sconfitta dei cyber seguaci di combine nicolazze gli atti di terrorismo informatico sono finalmente giunti al termine e oggi stesso nel corso di una cerimonia il presidente bowers ringrazierà ufficialmente la cia l'fbi e le forze speciali americane per il loro impegno nella risoluzione della crisi nonostante la sua posizione attuale sia ancora ignota combine nicolazze non ha più alcun potere abbiamo strappato le zampe allo scorpione gli abbiamo tagliato la coda. Non resterà nascosto a lungo.